Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial Ragazzi prima di cominciare con il tutorial ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale Ditevi la campanella ragazzi di lasciare un like se questo video è stato utilissimo Oggi vi spiego come risolvere i problemi al crash E i problemi su come risolvere uh, i servizi di Electronic Arts all'apertura del launcher Questo qua è eh, che non si apre, che ha problemi, si chiude da solo Seri problemi già. Cioè. E chiamando anche il tecnico della EA che non risponde che è rarissimo se vi risponde basta che vi mandate, mandate 10.000 uh, uh, avvisi che non funzionano funziona, funziona, vedete che vi risponderà, vi risponderà quindi per risolvere questo problema in descrizione vi ho lasciato un link per scaricare microsoft visual studio per risolvere anche i problemi di grafica quindi Andiamo un attimo su Chrome, Visual Studio, dal 2015 fino al 2022. Scaricate il setup uh, in base al tipo di sistema operativo che avete, per 86 che sarebbe 32 bit, per 64 sarebbe 64 bit. Per capire che tipo di sistema operativo hai basta che vai su qui, sistema, tipo sistema, sistema operativo 64 bit, il mio. E eh, lo scarico questo, lo scarica, lo scarico, installa. Una volta fatto questo andiamo un attimo a vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento per Windows, su Windows Update per il nostro sistema operativo, quindi. Windows Update Verifica disponibilità aggiornamenti Un aggiornamento da fare per Microsoft Defender Antivirus Nessun aggiornamento di così importante da fare Chiudiamo qui Andiamo un attimo sul percorso file dell'applicazione EA. Eccolo qui. Scendiamo fino a giù. Qui c'è EA Updater, quindi un aggiornamento. Qui dobbiamo fare qualche aggiornamento. Pronta all'utilizzo. Cliccate anche su questo EA Crash Reporter. Proprietà poi lo facciamo direttamente esegui come amministratore e se avete ancora problemi con l'applicazione che non si apre sempre sull'applicazione a questo qua mostra opzioni. proprietà compatibilità disabilità ottimizzazione schermo intero esegui questo programma come amministratore facciamo applica e adesso lo chiudo lo riapro ed eccolo qua quindi spero tanto di essere stato d'aiuto ragazzi e eh, per questi altri problemi bisogna per forza chiamare il supporto tecnico dell'AEA se vi risponde come ho detto all'inizio quindi uh, grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!